Alla sede di Lint Che sta Andiamo A sonno Madonna. Pancake on the road Dove lo scappare sarà caratterizzato sempre da questo top Si può fottere no? <ride> non credo Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Che inizia buio fuori il motivo è perché questo video in realtà inizierà domani o comunque sarà concentrato sulla giornata di domani perché domani andrò a fare la presentazione del mio business game quel progetto di gruppo di cui vi parlavo nel video precedente e andrò a farla con il mio gruppo con la mia università con tutti i miei amici alla sede di Lint che sta che sta <ride> Mo vo digo che sta a Induno, Induno Olona, sopra Varese, lontanissimo E infatti domani mattina partiremo alle 6.45 con il bus dalla Cattolica Per questo motivo questo video inizia adesso perché vi voglio far vedere cosa mi porto domani per colazione Che dovrò fare in bus e anche per pranzo Perché hanno detto che ci daranno il pranzo ma uno, le mie intolleranze non me lo permettono Due, l'ultima volta che l'hanno detto eravamo andati da Ferrero e quello che hanno mangiato i miei amici sono stati ovetti Kinder, Ferrero Rocher, Kinder Brioche che non penso che li sia andato poi così male, però a livello nutrizionale zero comunque vi volevo far vedere cosa ho preparato allora il pancake che ho davvero preparato è un pochino orrendo però avevo già filmato la stessa ricetta che prevede la polvere di maca che vi volevo far vedere quindi adesso vi metto il video di quando l'ho preparata in modo un pochino più carino ho preparato questo pancake utilizzando la polvere di maca praticamente prendo un cucchiaio di polvere di maca e la metto sul fondo di un piatto e la allungo con acqua poi la ricetta del pancake è sempre la stessa, aggiungo 50 grammi di mix di farine, farina di cocco, farina di teff, farina di grano saraceno poi aggiungo un cucchiaio di yogurt, io uso quello greco lo skir E 130 ml di albumi Mescolo il tutto con la frusta, aggiungo la frutta che può essere davvero a piacere Ma in realtà secondo me è molto più buono col kiwi Quando mi ricordo aggiungo anche i semi di chia ma non me lo ricordo spesso E basta ho cucinato il pancake come al solito nel mio pentolino Ed è adesso pronto per domani che me lo mangerò in bus E ci metterò dentro dello yogurt penso, se no non lo so in realtà io vorrei il burro di mandorle. Ho una dipendenza da burro di mandorle, ragazzi, l'ho quasi finito, cioè... Invece come pranzo mi porto un mio piatto... Tipico che ho proposto e riproposto molto spesso su questo canale. Praticamente è un couscous di mais che io cucino seguendo le indicazioni sulla scatola. Con rucola, avocado, ceci, pomodori che sono la combinazione perfetta. Io ho deciso di aggiungere due scatolette di tonno ma voi potete aggiungere del pollo, dei gamberetti. È delizioso in qualunque modo, in qualunque variante. Questo è ciò che ho preparato per domani. Io adesso passo e chiudo... E ci vediamo domani Mattina A domani Ore 6 Pranzo pronto, colazione pronta Dal freezer tiro fuori Il pesce di stasera Prendo queste trance di verdesca E boh, non so se le farò tutte, dipende da quanto fame Io sono pronta, bella e Andiamo Ho sonno, Madonna. Animo! Vero? Stai iniziando a far pratica con i pancakes? Sì! <ride> È tipo il fizzfetta al latte questo? Si, occio come <ride> cicciottello! Colazione? Silvia? Oh! Pancake on the road con salsina al cioccolato, immancabile perché sennò no, non inizia bene la giornata. Poi? <ubers> ah, Formato <airando stimulation wheels> <AUT1> <laughs> <ver Adding todavía> <trahröm> da Cristiana, Silvia, Marcello, Francesca che <barque> oggi non può essere qui con noi perché è malata, Sara, Giulia e Alessandra. Con l'intesa di voler cavalcare il pensartista di questi ultimi anni, che ha portato il mercato d'arte a crescere in modo significativo e coerentemente con un assegnatoci, abbiamo deciso di lavorare proprio sull'Inde Excellence, una tavoletta fondente con un target adulto, con un cadere d'artista medio alto sì, e una risguarda per dimostrazione e piacevolezza. Il valore su cui abbiamo voluto far orientare la scelta di LINT Excellence è quello dell'eleganza. Eh, parliamo di eleganza nella nel sua accezione più nobile che vuole coinvolgere ogni azione e pensiero del, dell'individuo ed è in grado di conquistare il favore delle persone. È un'eleganza non intesa come lusso, non è indossare giacca-cravatta o il, o il giro di perle ma la intendiamo nel suo significato originario che è quello di saper scegliere. Vi mostriamo in questo video brevemente cosa intendiamo. Il nostro obiettivo è quello di eh, avvicinarci alle persone il più possibile, diventarne complici e farle riflettere su quale possa essere la loro personale storia e visione di eleganza. Abbiamo visto che eleganza eh, può essere eh, un ricordo di un'emozione, un ricordo di una persona che ci ricorda appunto l'eleganza, può essere la scelta di eh, essere responsabili nei confronti dell'ambiente e mh, del prossimo in generale è lo, il coraggio stesso di prendere decisioni e scelte importanti per la nostra vita. Crediamo che nessuno più di Lint, pioniere di qualità e raffinatezza, possa essere il cioccolato dell'eleganza. Si tratta quindi di eh, trasmettere questo nuovo valore e di includerlo nella comunicazione Lint, sia a livello social che tv, per cercare di eh, raggiungere il target obiettivo. Vediamo quindi ora come abbiamo eh, tradotto in concreto questa nostra idea. Per quanto riguarda la strategia in store, eh, abbiamo eh, pensato di focalizzarci inizialmente sul periodo della cassa del cioccolato, quindi tra ottobre e novembre, periodo in cui l'INT si eh, presenta con questo extra display fondato sul concetto di scelte di eleganza, fatto che abbiamo pensato di inserire questa scritta scegli di essere elegante. L'obiettivo primario di questo extra display è quello di distinguersi dagli altri brand per un'estetica che rimanda eh, al concetto di appunto eleganza, raffinatezza e sofisticatezza. E eh, vorremmo insomma, che eh, lo shopper, come se fosse di fronte a una vetrina della moda ideale, fosse attratto da questa esposizione che è sì eh, essenziale, ma comunque molto originale. Ora diciamo. vediamo un semplice mh, esempio di come, come potrebbe apparire. Questo extra display in un ipotetico punto vendita. Non solo, il, ehm, questo extra display ha un secondo fine, ovvero quello di far riflettere il consumatore anche in un secondo momento, anche a casa. Infatti, verrà inserita questa brochure posizionata in prossimità dell'extra display, in cui appunto. Ehm, in questa brochure appunto, potrà far entrare ancora di più il consumatore nel concetto di eleganza Lind. E questa brochure abbiamo pensato al cui interno si potrebbero eh, selezionare diciamo, due brevi storie di eleganza, nonché inserire quello che è il significato che l'Ind vuole attribuire a questo concetto e quindi trasmetterlo al consumatore e questo extra display avrà la durata di circa 2 o 3 settimane. Poiché l'extra display sarà durante la festa del cioccolato, comunque insieme agli altri brand avrà uno scopo di distinguersi. Abbiamo de deciso che dopo questo periodo l'int cercherà in di combattere la propria sfida per la conquista dello shopper. E faremo questo installando dei totem in store attraverso un'attività di cross-selling. Quindi eh, inseriremo questi totem nelle diverse categorie che noi abbiamo pensato le, si leghino bene al concetto di eleganza, quindi nella categoria del dell'ortofrutta, nella categoria del eh, caffè infusi, nella, nella categoria di eh, birra e dei liquori. E questo eh, totem eh, presenterà la call to action, scegli di essere elegante, scegli excellence, e fare ad esempio. Allora noi inizieremo verso il 15 di ottobre con, cercando di legare in store il concetto che abbiamo espresso nella fase di comunicazione, quindi il concetto di eleganza sarà legato al prodotto in store, quindi lo shopper vedrà questo legame. Successivamente ci sarà questo totem che cercherà di concretizzare il concetto di eleganza e queste due fasi hanno lo scopo di arrivare alla fase finale, da dicembre in poi, che è quella scaffale, dove lo scaffale sarà caratterizzato sempre da questo to action, cioè di essere elegante, e lo scopo di tutto il processo di comunicazione che abbiamo fatto è quello di far sì che lo shopper nel momento in cui gli presentiamo gli abbinamenti capisce che può utilizzare, può consumare excellence con determinati prodotti e man mano che li prova, che li testa, entreranno piano piano nella sua lista della spesa. Ad esempio quando scriverà infuso scriverà anche l'int, cioè excellence la tavoletta. E inoltre la presenza del totem nei diversi punti dello store avrà lo scopo di ripetere lo shopper di lint, lint, lint, tanto che gli entrerà in testa e nel momento in cui si troverà a scappare, alla fine, sarà portato a scegliere lint perché gli è entrato in testa, gli è entrato nel cuore, è, è diventata la sua top of mind, insomma. Allora, abbiamo creato inoltre una strategia digital, perché il digital è molto importante oggi giorno, con cui facciamo condividere con l'hashtag lint storia in eleganza un momento con excellence o una storia d'eleganza dei, dei nostri consumatori. Eh, inoltre l'Ind creerà dei suoi contenuti di eleganza con eh, dei clip, sui di digital appunto, dove esplorare le proprie iniziative di eleganza. Uno, una delle iniziative è quella di Lind e Sprungly Farming Program. E le shopper verranno informate delle iniziative digital anche grazie alla brochure che è inserita nell'extra display del punto di vendita siamo arrivati alla fase conclusiva del nostro lavoro di gruppo un lavoro di gruppo che si basa principalmente nella sintesi di due obiettivi possiamo vedere il primo obiettivo abbiamo deciso di essere presenti strategicamente nel punto di vendita attraverso quindi quella che era un, un corner differenziante e un cross category e in questo caso quindi l'obiettivo era quello appunto di andare a conquistare la mente appunto del, dello shopper in questo caso quindi proponendoli diciamo degli, degli abbinamenti in modo tale che il, il cioccolato potesse rientrare di quella che era appunto la lista eh, della spesa. Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, il fine era quello appunto di eh, entrare in quello che era il cuore appunto del, del consumatore e eh, in questo caso quindi cercando di eh, creare del valore, del legame, quindi coinvolgendolo e eh, valorizzando quindi ogni storia personale, con il fine appunto di far sì che il consumatore all'interno di uno scaffale over choice, potesse appunto vedere l'Int ogni una, una, una si va ancora una volta di top of mind. Quindi possiamo dire che in conclusione il nostro fine, fine ultimo è stato appunto quello di, eh, di creare delle connessioni intellettuali, concettuali, estetiche e eh, conquistare diciamo, questo ultimo video attraverso ehm, una creazione Sono di un eh, valore. Sì fatto nuovo per far sì che il consumatore si potesse quindi identificare. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie mille. Mi sentite anche senza microfono? Sì, lì, sì, sì, sì. molto completa quindi partiva eh, da una parte di analisi molto bene eh, all'attivazione sui vari format quindi la parte di presentazione di completezza della, pre della presentazione l'abbiamo molto apprezzata ehm, anche il, diciamo nel, nel, le due cose che ci hanno fatto propendere per questo gruppo sono stati la focalizzazione su eh, un brand una categoria di prodotto che sicuramente ha aiutato anche nel, nel flusso di tutta la presentazione del, del progetto e ehm, per ultimo la eh, fattibilità anche dal punto di vista economico no? la sostenibilità del progetto stesso quindi il gruppo vincente è il gruppo delle mini-paralline uh! uh! Okay. Questo è quanto. Un sacchettino! Top, si può fottere, no? <ride> non credo. Vabbè. Compro una roba. Può... Vabbè, un indoor e dieci sacchetti. Eh, infatti l'ho preso. Eccoli i mini stick. Purtroppo non abbiamo potuto portare dentro perché non mi hanno permesso di filmare. Ma insomma la fabbrica meritava davvero, mi dispiace Purtroppo non abbiamo vinto Ma il gruppo che ha vinto se lo meritava davvero Sono contenta di questa esperienza Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video Ciao